Ciao, ah, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a, ad imparare le cinque posizioni di una scala maggiore prenderemo inizialmente come riferimento quella di do chiaramente per semplicità e poi comunque proveremo a spostarla di tonalità allora le prime regole sono non colpiamo corda vuoto quindi eh, non colpiremo le quattro corde, ci sposteremo più verso il basso. Tanto queste note qua le troviamo poi più avanti sul, sul basso elettrico. Seconda cosa, io devo suonare la scala maggiore, è vero, però non devo partire necessariamente da Do per arrivare soltanto a Do. Quindi la scala di Do maggiore parte da Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Andate e ritorno. Però come magari è potuto vedere io ho ancora delle altre note da prendere tenendo la mano ferma ok quindi questa cosa della mano ferma è, è una delle, delle cose che mi porta a suonare queste cinque posizioni quindi eh, io vado ancora a sfruttare le note che mi mancano per avere tutta la posizione completa. Quindi partirò dalla nota più grave che non va a prendere corda a vuoto, una delle prime regole, quindi non mi, non fa, perché se no farei fa, sol e poi avrei il la a vuoto oppure sposto la mano, non devo spostare la mano verso il, verso il basso, verso il ponte. Quindi la mia prima nota della prima posizione eh, in Do maggiore, e il sol il sol ricordo è il quinto grado di do parto da sol e vado a prendere senza spostare la mano assegnando un dito un tasto ad ogni, ad ogni dito assegnando un tasto eh, vado a prendere tutte le note che mi è possibile con 4 avessi un 5 corde sarebbe 5 altrimenti anche 6 parto da sol quindi sol la si do re mi fa sol la si do e torno indietro do si la sol fa mi re do si la sol ok quindi io eh, non ho suonato la scala di do maggiore ho suonato le note della scala di do maggiore partendo da una nota e finendo su, casualmente ho finito qua in, in Do però eh, è, è più estesa io vado a sfruttare tutte le note della scala ma senza legarmi alla posizione da Do a, a Do quindi proseguendo sulla seconda posizione dopo il Sol viene La io parto da La a mano ferma col dito 1, quindi La Si Do Re Sol, La. Arrivato qua avrei il sì Si naturale o qua, ma non posso spostarmi in giù, oppure eh, sarebbe un allargamento, cosa che non c'è nelle cinque posizioni. Eh, ho fatto Sol, La, vado a fare uno scivolamento verso il, il manico, Sol, La, Si, sì, con il dito 1, e poi vado a, a concludere la mia posizione, sempre a mano ferma un dito, un tasto, Si, Do, Re. Tornando indietro, Re, Do, Si, torno in posizione come ero salito, quindi non col minimo ma con l'anulare, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La. Questa è la mia seconda posizione. Per la terza posizione vado alla nota che ho ancora seguente sul, sul basso, quindi dopo La abbiamo il Si, parto dal Si e vado avanti vedendo quante note riesco a prendere, quindi Si qua eh, in realtà do, avendo suonato, dopo che ho suonato il si mi ritrovo subito il do che è la mia tonica io quindi parto dalla settima maggiore e poi da qua sarà più facile perché se so suonare eh, come abbiamo già visto nell'altro video la scala di do maggiore 2 4 1 2 4 1 3 4 come posizione poi mi sarà avvantaggiato saprò già cosa suonare almeno fino al do però poi dovrò ancora completare avendo ancora una corda a disposizione andiamo a vedere le note sì Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, e torno indietro, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si. Questa era la terza posizione, per la quarta, allora io ho appena fatto quella del Si, normalmente la prima era Sol, la seconda era la terza Si, mi verrebbe da dire Do, ma essendo a distanza di semitono il Do rispetto al Si eh, la posizione è praticamente la stessa e quindi non viene calcolata eh, devo saltare a quella dopo quindi la, la terza posizione era quella di Si in realtà era quella di Si e Do erano insieme eh, quindi la quarta posizione parte dalla nota dopo che è un Re Re Mi Fa Sol La qua ho lo stesso problema della seconda posizione devo andare a fare uno scivolamento verso il manico Dopo aver suonato l'A vado col Si, con l'1, la mia nuova posizione, disposizione delle dita è questo qua, tasto 9, 10, 11, 12, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. E poi torno indietro, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, posizione con l'anulare, ritorno in posizione, annullo lo scivolamento, La, Sol, Fa, Mi, Re. Poi ho ancora una quinta posizione, che parte dopo il Re, c'è il Mi. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Qua mi fermo perché il Si sarebbe un allargamento, cosa non prevista in queste cinque posizioni. La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. La posizione seguente, essendo mi fa inglobati in un'unica posizione, sarebbe il Sol, ma il Sol è già quella che ho fatto sopra. Quindi per questo le posizioni sono 5. noi abbiamo queste 5 combinazioni che poi vanno a ripetersi andando sull'acuto, quindi se vuoi studia anche quelle, cioè noi impariamo le prime 5, ma poi se vuoi partire dal sol acuto ti fai la stessa posizione, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do che è uguale a questa, ok? Sarebbe la sesta, ma in realtà è di nuovo la prima. E poi puoi ancora andare avanti se il tuo basso te lo permette a livello, a livello di tasti. Uh, queste combinazioni secondo me non vanno studiate a memoria ma vanno eh, ricavate di volta in volta. Questo ti porterà a diversi benefici eh, soprattutto il fatto di conoscere le note sulla, sulla tastiera ma anche a livello tecnico perché come hai visto noi utilizziamo sempre tutte e quattro le dita l'impostazione della mano quindi sarà ottimale quindi è un ottimo esercizio. Eh, quello a cui puoi pensare è... Secondo me, è il grado da cui parti. Quindi ti avevo detto io parto dal quinto grado all'inizio del Sol, perché il Sol rispetto a Do è il quinto grado. Quindi, se tu eh, pensi ai gradi e ad esempio a dove si trovano le mie toniche nelle varie posizioni, seconda posizione, la mia tonica è il Do qua mm. e il Do qua. Eh, poi posso girarci intorno con pensando ai ai gradi ma anche alle note chiaramente eh, se penso ai gradi mi sarà utile se sono anche nelle altre tonalità quindi quando andrò a trasporre nelle altre tonalità se penso ai gradi sarò avvantaggiato sarà un po più semplice però anche in quel caso tu comunque devi saperle quali sono i diesis e bemolle di, delle varie scale e infatti queste cinque posizioni quello che ti propongo io secondo me do che dovresti fare è quello di trasportare nelle altre varie tonalità quindi mm, ogni giorno ogni volta che suoni in basso cambia tonalità e cerca di ricavartela in modo che non ti impari la posizione a memoria ma vai a ricavartela tutte le volte con le varie difficoltà sui... avendo i diesis o i bemolli facciamo un, un altro esempio in un'altra tonalità così eh, puoi vedere se, se hai capito come com calcolare Uh, mettiamo il re maggiore, ok? Il re maggiore abbiamo, come hai visto dall'altro video, se non li hai visti uh, vatti a recuperare i miei video vecchi dove spiego anche come ricavarsi le, le, le tonalità, le alterazioni in chiave. Re maggiore ha fa diesis e do diesis in chiave. Io parto dalla prima nota grave che non va poi a implicare corda vuoto, quindi non il mi mi rimane il Fa diesis, ok? Fa diesis. Cos'è il Fa diesis rispetto alla tonica Re e la terza maggiore? Re, Mi, Fa diesis. Parto quindi dal Fa diesis. Fa diesis, Sol, La, Si, Do diesis. Chiaramente devo rispettare le alterazioni. Re, Mi, Fa diesis, Sol, La, Si. E qui mi fermo perché la nota dopo sarebbe Do diesis, un allargamento. Seconda posizione, fallo sempre andato ritorno e ritorno, mi raccomando. Dopo, fa diesis, in realtà inglobava anche il sol. Se, seconda posizione, parte da la. La, si, do diesis, re, mi, fa diesis, sol, la, si, do diesis, re. Terza posizione, dopo la, viene il si. Eh, come avrai notato, la, il dito di partenza è sempre o l'1. Ad esempio in questo caso io parto con l'1 perché il si si do diesis re dovrò andare sul re oppure il 2 eh, io nella seconda posizione partivo da là perché devo fare la si do diesis quindi quando parti pensa a con che dito devi partire quindi. Uh, pensa alle note che devi suonare dopo e quindi uh, regolati di conseguenza in modo che quando dici di una diteggiatura quella rimane. L'unico spostamento consentito è lo scivolamento che abbiamo già visto nelle, nella tonalità di Do maggiore e adesso vedremo anche comunque qua. Uh, terza posizione quindi parte dal Si, Si, Do diesis, Re, Mi, Fa diesis, Sol, La, Si, Do diesis, Re, Mi. Re, Do diesis, Si, La, Sol, Fa diesis, Mi, Re, Do diesis, Si. Quarta posizione, parto dal Do diesis, è quella che ingloba Do diesis, Re, Do diesis, Re, Mi, Fa diesis, Sol, La, Si, Do diesis, Re, Mi, Fa diesis, Sol, Sol, Fa diesis, Mi, Re, Do diesis, Si, La, Sol, Fa diesis, Mi, Re, Do diesis. Quinta e ultima posizione parte dal mi, mi naturale, tasto 12, mi fa diesis, sol, la, si, scivolamento, do diesis, re, mi fa diesis, sol, la, la, sol, fa diesis, mi, re, do diesis, ritorno in posizione con l'anulare, si, la, sol, fa diesis e mi. Bene, queste sono le cinque posizioni in re maggiore, prova a vedere facendo un paragone tra do e re se ti è tutto chiaro e soprattutto provale in altre tonalità. Se ti vengono dubbi, domande, perplessità, suggerimenti scrivimi e spero che, di esserti utile in, in qualche modo e magari ci vediamo nel, in qualche prossimo video. Grazie ancora e ciao a presto Carlo.